Burpo. Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamiti e Marco007 perché stai in piedi? siediti. aspetta, perché ah. non, vi, non ci vedo bene, allora. Questa è l'ultima parte di New Super Mario Bros. Wii. Aspetta, degli amici ci hanno rubato ci hanno il gamepad. Perché noi giochiamo dal. dal, dal un po'. Ecco, da Nintendo Wii U che non piace a nessuno, però a me piace per qualche motivo Ok, questa è l'ultima parte di New Super Mario Bros. Su, Ui. Io sono un po' senza voce. Uh, oh, e, e niente, in questa parte faremo. La ah, parte. in Kirby dobbiamo anche mostrare le hall. Ah, giusto, vabbè, lo faremo nella parte. in questa parte, dovevamo... nella parte dopo questa dobbiamo farlo. Luigi, ti stai un po' fermo. Luigi è, è nato. Luigi perché hai preso Luigi? È perché è l'unico che mi rimane, cioè l'ho usato nell'ultimo video. Ok, ok, dobbiamo fare i filmati. Quindi ci metteremo un bel po', ma adesso spegniamo tutte le nostre monete stella. Iniziamo. Spendiamo. Ma servono tutte? Cioè... No, non servono tutte. Giusto per collezionismo. Allora, questo qui è one up limitati, giusto? Come è? Cos è no, cosa? costava delle monete, quindi non è monete stella. Mi sa one up limitati. Oppure... No, è one up limitati, da quello che sta facendo. Ah, one up limitati proprio. Non ti dico niente, non presi preso due. Eh no, ora rifà. Eh no, non spawnano tutti i nemici. Lo fai in un altro posto. Oh, no. <coughs> Vediamo un po'. Cosa si inventerà ora? Dove è il nostro caro sviluppatore Però ne ho presi tre Comunque il livello 1 del mondo 1 è il posto migliore per farmare le vite A parte la casa del one up Ecco qui un'altra vita Ma tu hai guardato questo video? No, bello. lo sapevo già fare Ok, è arrivata a 10, ha fatto 5 vite, però si possono fare molte più vite con il mio metodo, che forse vi mostriamo dopo, forse. No, non mi mm. Questo video durerà oh. già tanto, Forse schifo. No, era super abilità, non era una a pena. Um, ok, ok, adesso è una a più vita, Spendiamo i soldi. 5 soldi. Vediamo un E poi 231 euro. 132 è Wow. wow, Io pensavo 1, 2, 3 quando l'ho detto. Non oh, ho capito il tuo gioco. In realtà non ho capito. Sì, l'ho capito. Ma si mette l'ampano, gli schietti a parete finché non spuga. Mi colpisce e si mette là Ecco, così si vanno in mano a colpire. Diciamo che è un po' difficile mettere il cupa in quella posizione. Sì, per appunto. Non perché se però, avendo... una volta, però una volta che lo fai, è facile fare questi, questi salti così, non ci vuole un po'. Per quanto deve andare avanti? Finché non scade il tempo, finché non finisce il video, cioè ora. Ho detto, cioè ora. Ok, forse arriviamo a E poi finisce il video. Comunque... Uh... Um, noi vabbè uh, Uno dei nostri futuri let's play sarà uh, la Liers! Sì, vabbè, ma anche Kir. Po uh, Pokémon Letters Aggo. Eh. Uh, non uh, abbi uh, limitati, uno o due. Volevo dirlo tanto perché sarà il nostro primo Let's Play Pokémon che a me piacciono tanto. Marco ci piacciono i Pokémon. Avete capito? Comprateli. Eh, Pokémon Rubino Zaffiro Alfa Omega 47 cioè, Non ce l'avevo ma l'ho perso 100 Giovanni 49 Antonio Mare Si sì, se decidete questo sulla tastiera di Impera a scrivere sulla tastiera con i Pokémon che esiste uh, avrete, okay. avrete i one up limitati um, Ok sì, sì. 1-3-3 guardo segreto, quello del cannone Ah sì. Mm, mm, mm, mm, mm. Inizia subito da qua per non perdere tempo. Niente, eh sì, arrivate però qui, fate così, salite. Vabbè, questa cosa l'abbiamo già mostrato. Eh, vabbè ovvio. In realtà non servirebbero no, sti prima perché abbiamo già mostrato tutto noi, però giusto che fa è giusto per fare. 100% Cioè non è al 100% Veramente possiamo anche sbloccarli Tutti direttamente per 400%. Questa via Ok Con questo finiamo la prima pagina Uno tra super abilità Aiuto oh, No questo me lo ricorda è bellissimo Fanno Luigi al volo Quattro giocatori. Luigi al volo. Ah, guarda, è bellissimo. È bellissimo questo. Sono dei pro, dei, degli schifosi pros. Guarda, guarda che. cosa fanno noi. Salvano tutti i suoi Mayoshi, tranne Luigi. Adesso iniziano a passarselo senza farli toccare per terra. E Luigi gu e lui ci guadagna un sacco di, di potenziamenti e guanato. Guarda. Cioè, ma ti rendi conto di, di che stiamo parlando? Luigi ha volo estremo. <ride> questo, guarda, si fa... No dai, bellissimo. Sì, Luigi non si muove. E non tocca neanche terra. È quello che dicevo. Cioè, ma mi spiegate quanta coordinazione serve per fare una cosa del genere? Di sicuro non la.. Cioè, hai visto? Di sicuro non la nostra. <ride> e di sicuro nemmeno di un gruppo. Cioè, questi qua, i sviluppatori quando si sono allenati per questa cosa. Eh. hanno calcolato tutti gli spazi il tempismo cioè ma è una cosa assurda oppure in una, in una notte che erano ubriachi infatti si prova, è, un... via, è, un... è, provato, è provato. <ride> io ho paura che cada se cade Luigi andiamo sì, no, il cade. video <ride> non cade, è possibile vedi, il il che abbiamo preso pure tutte le molte di fra frangia no, appunto seconda. Perché si trova sottoterra e quindi farebbero toccare il Luigi al ah, pavimento, quindi Però c'è una cosa del genere, veramente. Guarda, Probabilmente Luigi, guarda... il giocatore di Luigi era oh, ubriaco. <ride> non poteva giocare. Oh no, Luigi tocca a terra! <sussurra> no, L'animazione degli Yoshi dei Todd hanno un'animazione diversa. In, In realtà diversa. quella loro era un uguale. Sì, dai. Eh, appunto Mario. Ok, seconda pagina. Eh, quante Uno, sono? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 per 8? <ride> no, 13 per 5. Perché 5? No, 13 per 8 minuti. Faccio con la calcolatrice. La tua. Ok, nel frattempo metto 1 torre eh, super abilità. Uh, questo pure è bello. Ok, non so mettere la sua password Lo facciamo mettere allora. Mentre lo si concentra, guardiamo le super abilità di questo tizio. Qui, che dobbiamo mettere che è molto pro. Forse anche più di me. Forse. <ride> 8 per 13. Qua è tutta la matrizia stella oppure superabilità. Superabilità. Lo sai che sto ancora pensando quanto fa il 3 Lo sai che, che lo so? Dimmelo. No, no, lo so che lo stai ancora pensando. 16. ok, 16, 96, ok, questo video dura un'ora un e 36. Oh mio dio. Vabbè, ci sprechiamo. 1-5 super abilità. Non c'è no? tutte le monete stella dei primi mondi, quindi.. Non c'è. Ah, il minifungo pure, qua. Col minifungo si possono fare delle cose incredibili. Tipo questo. Cioè rovinare l'Hitbox di un cupa che non è di sicuro quella in realtà è quella la sua hitbox se no come farebbero fare. cioè gli passa attraverso la la uh -huh. eh, la testa perché in realtà un coupon, la testa del coupon non no, è compresa da hitbox figo uh, è subito di grafica questo lo sapevi oppure lo stai dicendo non ho dimostrato ok, oh. bellissimo Eppure pure guadagnato una vita alla fine però è appunto, quella okay, che otteniamo pure noi alla fine in quasi tutti questo i costa gratis perché riguarda la moneta stella del mondo 2 1 inizia da qua perché da qua stanno le monete stella probabilmente cioè non probabilmente, stanno per forza. Ok, come fare? Prendi e lanciare il guscio. No, qua. No, qua mostrano solo quelle più difficili. Ah, adesso lo In questo mi sono sacrificato. No. Sì. Anche se si poteva fare benissimo col guscio. io te l'avevo detto, ma tu volevi suicidarti. Ok, fai niente. Sì, no, solo mi hai detto. No. Beh, guarda. si può fare con il gusto, però è molto meglio così. Vabbè, sì. Eh... 199. Mm. Metti la password, no? No. No. Perché? No. abilità 2 euro. Prendi il mio telefono. Ok. Basta che non fai rumore. Sì, basso. Sì, ha saltato la, la bandiera con un'agilità un incredibile, signore. Signori, che pro! Non ti preoccupare, tanto mica ci mettiamo 8 minuti a pagina. Stai scherzando. Beh, per ora sono 12 quante pagine abbiamo fatto? ok con le 2-2 che il livello era 2-1 oh si sì, era 2-1 blu blu vero, non si blu avvicinare così, ha creato un muro di blu blu blu Wow! Io sto guardando il nostro video del 2-1. Mostra che c'è il volume basso. Sì, non c'è proprio il volume. Ed è la grafica migliore del mondo. Tu mi hai detto di non fare lo schianto a terra! Perché così si prendevano un i monete stella. Facendo agitare il telecomando. Monete stella? No. Romonete. Cioè vedi com'era facile? Bastiamo fare così e poi così. Sì, noi siamo morti buon. No, ma tu sei morto, io no. No, veramente abbiamo fatto a turno. Eh, ma l'unico che è morto sei tu, io poi ti aspettavo. Ma no, abbiamo fatto a turno nel senso. Vabbè, eh? non importa. Wow. L'hai visto? Niente, non funziona. Ok. Ah, ancora. Guarda io direi che potrebbe anche bastarci, cioè la moneta è l'infondo. vero. i tiz esplode nel nostro video. Dai, provo Uff. tutte e tre le monete stella. Uff. Evidentemente. Uff. Evidentemente sì. Ah, perché li dobbiamo mostrare tutti? Mi dispiace, non no, no, abbiamo scelta. In effetti non ho mai visto un video con tutti i filmati. Probabilmente però qualcuno l'ha fatto però se non è vero lo vuole essere saremmo... più l'hanno fatto, l'hanno fatto l'hanno già fatto tutto vuoi portare, eh, vuoi portare Mario Tennis Aces? Mm -hmm. troppo tardi l'hanno già fatto un minuto dopo che è uscito quindi. Anche, se, se, anche se sei stato in negozio a, uh, se sei stato in negozio ad aspettare tutta la notte eh? E appena compri il gioco hai già la telecamera pronta per registrare. No, mi dispiace, c'è cioè quello che è stato a casa comodo che l'ha avuto consegnato. Perché è uno youtuber più famoso e quindi. E quindi l'ha avuto il regalo prima di averlo rilasciato. Beh, in effetti, ma comunque lo fanno. Beh, in effetti ci sono gli youtuber che.. Lo, alcuni lo hanno il regalo. Eh sì. Per sponsorizzare. Ah. Ok. E anche ma per, per fare le recensioni. Due due super abilità. Noia video Marco si dice Burcol Ho detto no, Burcol ho no, no. burco. burco. poi detto mm. Vedi come si fa a prendere tutte le monete? Sì, ma non abbiamo ancora il sì. dobbiamo prendere tutte le monete. Non avevamo ancora il pinguino ancora i pinguino in realtà ce l'avevamo come scorta quindi... no scorta di cosa non abbiamo mai non abbiamo mai avuto un pinguino fino al cioè, non abbiamo mai avuto un pinguino portatile a... <ride> pipa e uh... in effetti se non, se non fai cioè, niente... non secco... no si è perché non ho le batterie scale io potevo anche non sincronizzarmi Ok, one up in unitati, due, tre. perché tra l'altro sì perché vuole soltanto le vite se le prendesse, se le perde la sta per finire ah, vabbè okay. tanto ho finito il livello abbiamo avuto il 19 vabbè mesi. sembra giusto e ora posso, li può fare anche qua le vite guarda il trucco del cupa ah. bene si continua così fino a 90 anni prova a niente <susurra> Piro, eh, è arrivato proprio a 50 Era giusto una dimostrazione. Ok. Next one. Perché, uh, perché si scarica? Mm. Si no, no, no, no. 2-4, tra 4-6. No, mm. voglio dormire. Come vuoi? traguardo segreto Sì. mi sei comodo? ah sì, si sì. ti ricordi? Sì, sì, è quello che mi sono mandato in alto ma no, io pensavo quello del livello scuro ma se in un gioco di Uh, il mio Super Mario Bros. Ci fosse un traguardo segreto segreto, segreto. Che, che ti porta solo a una casa Todd sarebbe parte del 100%? Uh, suppongo che dovremmo mostrarlo lo stesso si sì, però uh, c'è sempre 5 stelle se non lo fai certo a parte che non in tutti i giochi si ne fanno 5 stelle questo come si chiamava? Non me lo metto Probabilmente superabilità super abilità. Sì, un super abilità, quelli in multiplayer sono sempre super abilità. Caso... Che lo Mi Che poi più che superabilità? abilità. Oddio. Ecco. Eh, belli loro. Eh, bellissimo. pure il coso clorio grafato ah Luigi ha meno vite di tutti eh ma Luigi è stato utile per farle prendere a loro Quindi potevamo averne 24 insieme vedi, eh, perché non... fa così? ho pido le mie pile no e poi tanto dobbiamo fare un altro video buona pile editata, hai visto? adesso superabilità 2-5 ah sì, in effetti è volentieri io continuo a premere due. Io continuo a premere No, due. poi si toglie il video. No. Ok, vedi? Si toglie con uno, mi sa, Io non lo voglio premere. Se pensi che eh, ogni volta che qualcuno preme due, anche nel video il tizio salta. Sì, sarebbe stupido come cosa. Cioè il tizio salta e sbaglia le cose. Ma è un filmare. No, nel senso c'era Mario che faceva le cose, però se, se premi due fa un salto in più fa comunque le stesse cose ma flore A un certo punto <coughs> Metti la mano No Perché è tu fai il root e non dici nemmeno scusa oppure burpa, è... burp al posto. Ho detto burp! Hai detto dopo. E, e allora anche Pokémon sapeva che. No, ma no, lui lo fa silenzioso. E poi dice burp. Come per dire ho fatto un root. Va bene. Ma non è burp. E... E... Comunque non sentirò il collegamento, quindi vedete che funziona per me. Io non ho buttato. Che bello fare youtubers fare un video lunghissimo dove tu guardi i video no non è bello a me piace giocare, non è piaciuto non guardare oh, già. come ti dice che fanno reaction non mi sento una reaction se appunto sono stupidi solo se fai un altro format e poi a un certo punto non lo so ti va di fare una reaction tipo come reagirà lui a questo e eh, lo sai per, perché questo tizio ti piace per alti, altri motivi cos'è il genere? tipo mi interessa uh, inter oh, cioè, ho guardato su, su youtube dei tizi che hanno, hanno fatto hanno reagito al la Super Smash Bros Ultimate di cui noi faremo un display se c'è cioè una novità storia oppure faremo comunque le battaglie, giocheremo insieme perché io odio le persone adesso senza senza voler offendere nessuno però eh, io... la mia tua stella quella che abbiamo provato sì, un volte è eh, che tu mi hai fatto perdere il pinguino e non la riuscivi a fare eh, e sì. poi hai perso sì. pure la tua pagina Uh, comunque, cioè, senza, senza offesa per quelli che, che fanno questi tipi di video, perché ci sono proprio dei canali creati apposita per fare le lezioni. Apposita, però, sì non apposita. appositamente. Però, a me, questa cosa qui non, è, non sembra molto giusta perché prendo dei video degli altri. No, ma io quando pubblico un video c'è proprio uh, permesso di incorporamento. Yeah. Cioè una persona può incorporare il nostro video dentro il suo video e così può fare una reaction oppure un commento di un altro, su un altro video Io l'ho tolto perché non voglio che le persone commentino in altri video di me Tipo ci sono proprio youtuber che, fanno, che, che commentano e, e, e, fanno, cioè, e parlano male di... di persone che fanno video male. A me è l'unica cosa che non, che non va tanto bene, secondo me. Perché eh, che praticamente delle persone fanno dei video, eh, vabbè, adesso tralasciamo la quelli che praticamente ricaricano i video degli altri, magari che hanno fatto milioni di, vi, di, Visu di visualizzazioni, li ricaricano magari, cioè... Era un, video, era un video americano Lo ricaricavano in me noi tempo. stiamo commentando queste cose comunque? Vabbè, sì. Sì, se non sono bravi, che cosa c'è da dire? Uh, non l'avevo mai visto vero. E non l'abbiamo guardato noi Eh Ma c'è sempre stato, io lo sapevo anche Perché non l'hai detto? <coughs> mm, bugiardino, bugiardone <coughs> Ora che io lo sapevo questo so. Comunque sapete quel tizio strano che non conosce nessuno di nome Paolo Farà parte di un video un giorno Non è vero Sì, glielo ho chiesto e ho detto E eh, va bene Perché che glielo hai chiesto? Eh, gli ho detto Oh, un giorno vuoi venire a spassartela con noi Ti, ti diamo un po' Ma non vuole, tempo. perché lui direbbe le parolacce No, io, io, io gli ho, gli ho detto di non dirlo. Se dice censuriamo. E inoltre, per dire una cosa di togliersi dalla testa la alla la la faccia, la webcam, non succederà mai, ok? Ma. Sono in video in cui, in cui non ci sarà niente da mostrare, che saranno tipo rarissimi. No. Quando vogliamo parlare di qualcuno. No, certo. non succederà. Non metteremo la nostra faccia, ok? Quando saremo 18 anni Ma neanche Si, si deciderà di fuggire Vabbè eh, comunque no, questo qua se lo, si porta tutti i palotoli fino alla fine E fa un oh, fa un sacco di bambini Naturalmente solo quelli che vanno verso destra, quelli di sinistra sì. sono, sono, sono stati poi guarda lì in basso ci sono due pallotterbill vicini uno sopra l'altro molto vicini e ballano uh, ci, ci pensa una persona che si mette <timana> sopra la tua schiena e fa ah quei due, eh, quei due vicino al goomba <ride> <ride> mentre tu fai la stessa cosa tipo due ingranaggi mo fare un casino di vita mo di vita Sì, di vita ecco sì, come, sì. come farmare 40 one up in, in un livello ecco vedi così farlo. fare <ride> okay, comunque entrando in un tubo in cui c'è una manica stella si perdono tutti i, i one up cioè eh? i palati bill. Ah, ma davvero? Eh sì, appunto, dobbiamo ne... prendere tutte le mie testelle. Questa è un super abilità, vero? Ah. Ah. Mm, no, secondo te che cosa deve essere? E non l'avevo letto. <ride> Nemmeno l'avevo letto, ma si intuisce. Cosa ti può sembrare una One Up infinite oppure... One Up Infinity l'abbiamo appena visto. È, è One Up Uccidete. Beh, questo sembra un one-up infinite. Perché forse lo è. Ah lo è. Io non ci capisco più a nulla. non mi sembra, scusa. Se non leggi il titolo, io comunque non ci capisce. Non giudicare. Ah, ma le prende solo Mario perché l'ha lanciato lui. <ride> <ride> eh ovvio. Oh. Quando <ride> mai Luigi può capire? Povero Luigi! Ma, ma Luigi ne si butta e si fa a suicidare. Yeah. Poi per sbaglio blocca il... Ok, uso. non ingozza più di continuare. O oh, forse sì. Mario, prendimi quel coso. Sì, volevo continuare. Mario... Ecco, lo fanno qui ora. Wow. In due, eh. Nemmeno l'imbarazzo della scelta. Beh è giusto, vedi, ha spawnato la volta Sì, però Luigi ha già avuto la vita. E ha colpito Mario, lo stavo uccidendo! Mario! Chissà quante volte hanno, hanno provato questi video. Un sacco di volte, probabilmente. Eh sì, appunto, non è che si fanno queste cose un.. Siamo no, bisogno di che okay, si sono stagnati. E poi ci saranno scritti una coreografia da fare. Una coreografia. Sì. Oh no, ci... meno, no, non ci credo. Questa <ride> cosa è, be è bellissima. No, Vabbè. È ingegnosa ma anche ambigua. <ride> cioè, ma, ma questa cosa chi è che ci pensa? Ma no. è pure impossibile, cioè è difficilissima perché Luigi deve andare nello stesso momento in cui Mario si abbassa Se no poi Mario cade e non si può più fare Beh non è che ci vuole tanto a, a, ad arrivare così, però è ingenioso Eh già, però le prende solo Mario le vite Vabbè grazie, Così può fare a cambio e vabbè è chiesto, fino eh sì, a mezz'ora Stai continuando a premere a... Sì. 3-3 a molta E poi... Siamo già al mondo 3. Finalmente. Cioè, non, è, non siamo manco a metà, abbiamo sprecato 30 ore. Volevo dire minuti. No, in meno. Sì. 30 minuti. Più. E ho letto dalla telecamera. Perché? 31! Che cacchio? Mm. Oh, Beh, io dico cacchio, cacchio, cacchio qui. Vabbè comunque è, è giusto più o meno, perché cioè siamo tipo un terzo. Finisce il mondo nuovo quindi. Ora, ora e mezza, una, una quindi. Mezz'ora, muore, mezzo. Una e mezza, io l'avevo calcolato prima. Oh. Questo dovrebbe essere superabilissimo Sì, che poi c'è pure il mondo nuovo, eh! che dura un casino si sì, l'hai appena detto ma non è vero però... ma sì, sono pochi. si sì, dura un casino no sono pochi di elementi che mostrano i filmati si sì, sono 7 su 8 però non sono 7 su 8 si sì, sono 7 su 8 no si sì, su 8 no si sì, e... super oh, è superabile ma cosa quelli del mondo 9 sono 7 su 8 Lascia stare, poi ci vede, poi vediamo un po' come se la cava il signorino qui presente. Ah, e comunque inizieremo a fare dei delle live quando potremo registrare sul 3DS. Così lo collegheremo al computer e poi. Perché proprio sul 3DS? Eh, perché non è il modo con cui registriamo. Uh, il modo con, con cui registriamo su, sul, sulla tv è, è No, è la telecamera. Invece quello con cui registriamo, su, su, registreremo sul 3ds è quello. Sì, in effetti non è solo il 3ds, anche il DS e cose del genere, però. Ma Scusa, ma non è lo stesso prendere una, cioè, un corso per registrare il 3DS o prendere quello per registrare la TV? Sì, però abbiamo già un modo, anche, anche se è strano, per registrare sulla TV. Mm. Basta che qui portiamo i giochi anche che... Cioè, tipo, portiamo un planet europa. Sì. Oppure anche uh, Kirby Battle Royale. Oppure anche... Eh, ehm... quello non lo porteremo, probabilmente. Vedi, ancora che perdi il collegamento Eh, si... devi continuare a prendere. Ma guarda segreto. Ah, oh, ti devo dire una cosa. Sì. Quando faremo Smash... Ma... Eh, eh, non possiamo farlo. Ah no, possiamo farlo. Cosa? Però se faremo Smash su Wii U... Ma... Non possiamo farlo. Cosa? Smash su Wii U. Perché? Perché sono, ci saranno già tutti i personaggi, <coughs> non alcuni sbloccati. Perché non si salvano, si salvano in tutti. Si salva in tutti i profili. No. Mm. Oh, sì. sì, sì, sì. Io ci ho provato. Mm. Mm. Non mm. si salvano su profili. Si, salvano su tutti i profili, mm. quello per Wii U, no. non quello per uh, okay. E poi vabbè non c'è una modalità storia. fa niente, tanto mica c'è una modalità storia, quindi Appunto, avere tutti vero. i personaggi o quasi tutti. Mi sa che ce li abbiamo tutti, tranne quelli del DLC. Eh sì, non abbiamo neanche due d'account. Poi non ce l'abbiamo. E quindi probabilmente. il DLC è un... a pagamento, giusto? Sì, a pagamento. Mm. Oddio oh, i DL Sciapagano Perché non possono essere tutti come Kirby Star Howers? Ah, a proposito, sì. hanno fatto un nuovo video con uh, le mosse di Darush e Dark Metalite, Cioè Meta Knight Nero. Ah, si, noi però. hanno fatto vedere altre. due mosse di ciascuno cioè quelle, quelle di Meta Knight Nero sono praticamente quelle di Kirby Spec Cioè c'è cioè, il, il cerchio. Zio. C'è il cerchio specchio, però là, tutto, quando si preme in basso. E poi c'è la. Ps, ps, ps, cioè, hai capito in che senso? Sì, quando, che cioè, non quando si, si duplica. Quando sì. si divide e poi si riunisce. Sì, sì, è un Ah, questo. si dubita. Questo super amica. vedi, con i blocchi. Io non gli ho mai visto. Vedi Guarda. Quando ero piccolo. stavo <ride> cosa quando ero piccolo ero troppo stupido per vedere i video, non sapevo neanche che si si, Sì, comunque, comunque Luigi morirà spesso in questo, in questo video, anche perché adesso non ha più niente. Quando spawnerà morirà subito. Ehi tu! Spolla ah, <ride> L'hanno fatto come piattaforma! Sì, e anche quello si può usare come piattaforma. Visto? Sì, lo so, l'ho appena usato 12. So. Troppo Ehi, bellino, ehi, bellino. ehi oh! Quindi morirà un bel po' di volte. Forse mi sa so che fare game. Luigi è il primo. è il primo personaggio a morire. In questo, ehi. Oh. In questi livelli. It's ehi, ehi, Luigi! Ehi tu! Overì! Tutti giallo! Ricordando i vecchi i Guarda che. E Luigi si salva ora. E anche Mario. No, ah sì, ok. Mario è l'unico che non è morto. Mario ha usato tutti come, come piattaforma per arrivare. Eh sì, perché Perché tu sei Mario, io sono tutti gli altri personaggi. E poi alla fine Luigi si è vendicato. <ride> <ride> ha detto fratellone, ora mi hai scopato. E poi... poi Ma si posso, posso giocare io? Tipo, un attimo no. Ora, mentre tu... Fliccalo luigi vuole uccidere mario lezza perfetto perfect is mario uh, siamo al mondo 4 quanto abbiamo fatto un tablet 37 minuti ma dai uh tablet <ride> Cos'è è warranty wow, limitato Maybe. Facciamo che i let's play nostri di Nintendo 3DS, ds e non del genere li facciamo tutti li facciamo tutti per cioè non live Tutte le parti in live No Perché dovremmo essere così? Così non... Così facciamo le parti... Possiamo pure fare le parti in live No... Non serve Beh è carino così No Uuuuuu uh. no. Non è che si interrompe pure il video? No Lo fa alla fine così No non ha più ancora? Vabbè, video. naturalmente se il video diventa viola si può guardare più volte, non solo una. Ma va, mica c'è più il costo. Ah sì, vabbè, già l'ho capito. Qua continuano a sfumare, facevi, ma anche facevi. Il bello è che è proprio il gioco che ti, che te, ti fa vedere queste cose. Hmm. non è che ci sono le, i, i pro che che, fa, che no. le eh, io ho inventato questo no, l'ha già fatto la Nintendo mi dispiace che magari quanti tizio occorre della Nintendo e magari nemmeno lavora con la Nintendo crea le console cinesi tipo i telecomandi, i telecomandi aggiuntivi tarocchio È presente? Sì, sì. Per ora stiamo a 40 minuti, più o meno. Beh dai, abbiamo quasi finito la... Boh, pagina. Ho perso pure il conto. Anch'io. Mi sa che è quinto. Questa Queste super abilità, giusto? Sì. È bello che saltano al momento giusto, guarda. Ha calcolato tutta la perfezione questo tizio. Eh sì, eh, probabilmente. probabilmente quando hanno programmato il gioco non avrebbero pensato di fare queste provate. Che poi devono toccare quelle le piattaforme. Eh, quelle sì, puoi... Perché sono, sono brutte. Sì, sono bruttissime quelle. Mi hanno fatto uccidere. Ti ricordi il.. il. il. Il video che abbiamo fatto con Stefano, in cui io morivo in continuazione per quelle piattaforme. Sì. Però non è a colpa di Stefano, 4 sarà. Sì. Invece il video del il video cioè, del mondo 4 di Kirby. Lui oh. ha giocato. Eh sì sempre col mini col con il mini fanno perché lui ha giocato eh, allora. eh. niente visto è che mezzo mi ha Stefano a caso E andata a di dire che iscrivetevi al mio canale non al suo okay. <ride> che poi ha, mi ha detto che pure l'ha chiusa ah, ah ah ah ah ah ah ah Mario sta mangiando tutta l'amore la, che hanno. Si pensi che diventano cattivi poi, si arrabbiano? Eh, non Tanto non... la grotta è a forma di cuore pure. E se Mario si mangia pure la grotta? Cioè Mario non è.. diventa pure... grassi e uccide tutti. Mario non è che si sazia con le monete, perché Mario mangia le monete, <ride> voi tutti, tutti sapete che Mario mangia le monete. Però lui non si è saziato con quel cuore là di monete. E Mario vuole mangiare anche la grotta. Questo qui è pure fatto apposta per il mio. Marco, smetta. Lo so che ti annoi pure io mi sto annoiando, però. Sto impazzendo, non sono annoiato. E lo sai che mi sa che sei visto la mia faccia? Perché no. sta, quando, in una schermata nera, io sto usando il telefono. Poi ci penserai tu, al massimo metterai la luminosità bassa no, non si vede da così lontano non si vede io mi sdraio nel caso si dovesse vedere qualcosa Tu comunque abbasserai la musica vabbè tutto. annerisco tutto Annerischi tutto comunque quando lo pubblicherò allora sai che in un video in un video non ancora pubblicato abbiamo detto Mah vabbè tra poco è estate Invece è stato in pieno Eh sì Che allora probabilmente questo video verrà pubblicato ad agosto mentre Non fai sei... odanni verrà pubblicato <ride> Mentre noi siamo, adesso voi che Siamo il 29 giugno 24 giugno 26 giugno sì, quindi immaginate quanto a, quanti video abbiamo ancora da caricare. Ok, prossima pagina. Traguardo segreto 4. Attori. Domani verrà pubblicato quello degli extra di Mario. Mario. Di eh. questo. In che senso? Di quello lì del mondo 9 ah, ancora la prima parte del mondo 9? Eh sì. Wow. Tu non guardi il canale. Ho messo le miniature al video di transito di Paper Mario. No, Ma io non, non li guardo molto questi perché comunque già per il fatto che. che lo gioco io in prima persona, non, non penso che mi serva a guardare. Questo puzzle l'avevo fatto io, ti ricordi? Sì. Come no? Oh I like bars. Mm. Praticamente la miniatura è, è Merlocchio che guarda arrossato Peach e Peach è normale così. Ma perché? Perché? Cioè no, ma, ma, non sta guardando Peach, è rivolto nel, verso il contrario. Cioè al contrario è sotto sopra No, no, sta parlando Cioè, sta di schiena verso lì, La piccola, capito? Cioè, si sta, di sta dicendo Tra se è oh mio dio per pelle E ha le guance rosse E non può avere le guance Perché è in due dire. Che cosa vuol dire? Che è fatto di carta La carta non ha le guance Sì, neanche gli occhi E la bocca, e i baffi di Bell è e quella, quella stella con un cerchio insomma <ride> e quello mi sa che è il naso <ride> però ce l'ha sotto i baffi tra no, i no perché quando parla si muove Quindi In la bocca oh, sì. evidentemente oggi oltre a questo che cosa dobbiamo registrare? Paper Mario? Kirby, le onde le onde di Kirby e poi magari. Non dovrebbe essere l'ultima parte. Dopo la regione. Eh sì, però non è mai non sai perché, anche, anche perché così, anche in quella. sempre se in quella parte mostriamo. Eh sì, le, ok, allora, fa... le, allora, le, allora la sfida extra. È... Oggi facciamo Piper Mario se ce la faccio in te. facciamo così. non è che ci mettiamo due ore. Quanto è che abbiamo? Hai detto che avevamo? Due, due ore, ore 16. Eh. Quindi avremo un'ora e eh, no. neanche un'ora, abbiamo 45 minuti. Vabbè, è sempre tanto che parte c'era quella della villa uh, ma quando avremo tutte le carte dovremo anche leggerle tutte le carte, le carte? la descrizione le carte di paper mario uh, e poi era... la... <ride> non farmi ci pensare e già per il fatto che uh, man mano che si va avanti nel gioco si sbloccano più pixel si può accedere a più aree della città già sto fatto qui mi... Mi stavo facendo me niente no? di testa perché io non, non mi ricordo quando è che devo andare a, alle parti o una... C'è... Cioè, mm, non lo so... Eh sì... Vabbè, ogni volta por... qui faremo una partenza No, eh, non possiamo Perché? Ah, perché sì, in alcune si... aree bisogna accedere per forza. Non si può fare al 100% altro. No, bisogna cedere per forza. Rompersi, proseguire. Oh, mio proseguire. Oddio. Tipo alcune colonne si trovano in, in aree remote. Quindi. Alcune colonne del corpo. E eh, vabbè, quelle cose, Le cose forzate di sicuro non si possono.. Vabbè, lasciamo stare. E poi ci saranno.. ci saranno in cui esploreremo un sacco di cose. Poi quando creiamo al Pokémon dobbiamo leggere tutto il Ehm... Tanto che... Chi è che lo fa, scusa? Nessuno, noi saremo i primi. Perché dovremmo leggere il Pokedex? No. Eh, non lo so. A me è valido, no. A me è va, Sono sempre gli stessi Pokémon. Eh sì, però ogni gioco ha una descrizione diversa del suo... Come? Sì, è vero se so, c'è anche la descrizione del beh, padone. non è mai imposto cioè. a me importa, voglio so. sapere okay, Perché? No! no. io prego. No, allora eh, no, faccio la oh. sola questa parte. Oh, sola intanto sono 151 ah, solo già leggere tutte le carte lì di Paper Mario che sono 256 se non vera scoperto bottiglietta d'acqua, un po' di franzese e via che bottiglietta d'acqua? Eh, per, per la voce non ce la siamo presi non che dobbiamo registrare un'ora e mezza così tutta di fila eh 2 ore e un quarto pure perché dobbiamo fare le altre parti di video chi te l'ha detto? Possiamo pure fare una pausa di 10 minuti per bere un bicchiere no? cioè, d'acqua, no? Mi viene da vomitare. Perché? Boh, noia, allora. Beh, commentiamo i video così non, non c'è cioè, noia, noia. No, no, no, io lo Fassi so. Questo è un cane! Wow, l'abbiamo già detto 20 volte. Tu mi hai detto che non era un cane. Sì, era un cane, te l'ho detto tu. No, l'ho detto io. E io ho confermato. Guardate il video. Perché? Così fa la musica carta, come vuoi. Siamo comunque al mondo 5, da, da già un paio di video. Eh, siamo arrivati a 50 minuti, abbiamo raggiunto il, nostro, il record del canale. In realtà Invece... abbiamo registrato un video di 50 minuti, di Kirby. Sì, però era 49 e. e qualcos'altro. Ah, capirà. Poi la parte di Alcandra di Kirby. La parte Alcandra di Kirby è durata 47 e. Perché la parte di Alcandra? Alcandra è la parte. C'è una cicciona, quella lì. Cena cicciona. No, c'è no, una cicciona, così l'ho chiamata. Cena Celia Calcano. Sì, però io l'ho chiamata cena cicciona. La descrizione è. Quando Magolor c'è.. ha Magolor di... No, Quando Magolor cercò di attaccare il drago. Il drago grasso. Il... il drago Landia. Landia si sentì un po' male. Per la sua cena. Sarà per la rabbia oppure per la, la cena a base di pinguino reale? Perché pinguino reale? Perché il ah, drago Mica l'ha mangiato. Eh, Nessuno che? può mangiare pinguini di Al massimo su un altro non altro trovato il suo corpo. <ride> tipo, eh, e poi tipo e poi ha detto oh no una formica e l'ha uccisa muore l'anghia ma che formica quando quando era oh no un batterio <ride> si appunto manca una formica un piattino Mario. una galassia la formica per lui e allora non è nemmeno un batterio. Sì, appunto, ancora peggio. Perché in effetti sa so che il re, è il <ride> il re è il doppio dell'universo. Era il doppio dell'universo prima di aver preso la, la medicina il picciolente. Perché mm -hmm. sennò avrebbe distrutto tutti i mondi. Eh appunto, il suo Paper uh, Mario, per il profetius, il profetus uh, uh. la, la, la A il profeta di Sush, il la di Sush, il di Sush, il di Sush, il Così chi deve non yeah, mondo 6, siamo a metà Cioè non a metà, siamo a tre terzi A due terzi E siamo a 52 minuti quindi finiremo prima di un'ora e mezzo. Probabile Non probabile, forse sì il eh, mondo nuovo è piuttosto corto rispetto agli altri Oh, adesso ci mette mezz'ora per questo Quale schifo? Questo ah. sì No, io pensavo che Carlo Uopsi! No, io pensavo che doveva morire. Anche Mario, io. dai! Questa parte è stata velocizzata! No. Nel nostro video, sì, questa. No. Parte... Sì, è stata velocizzata perché io non riuscivo a salire sul posto. Mario Perché tu non riuscivi a salire sul di sopra sul, sulla piattaforma non mi chiedi tu cioè io non riuscivo ad aiutarti a salire non ero nemmeno io ero un filmato Marco ma so no no mm. non è un filmato nella nostra parte del mondo sei quella, quella scena è stata realizzata tipo ti senti cioè si riesce a sentire te che dici ma sei sì, tosto, velocemente no. Sei sì, tosto <ride> Perché ti arrabbi che non, ri che non riesco a salire no. <ride> Cioè, che non riesco a farti la trampolino no. posso mettere uno Devo no. mm. vedere tutto a Mario che è che si mangia il comando no no no no no sali metallo quanto è lunga sta ruota non dovrebbe nemmeno essere così lunga perché tecnicamente cioè per fare tutto quel giro che è cioè quella, quella ruota non è così grande cioè per la parte che mostra si vede che, che non è tutto quel grande che sembra va bene che va però sembra eccessivo Marco non dormire grazie aiuto ti posso aiutare a stare zitto sono stato tutta la mattina a guardare i video perché mio padre mi ha permesso di giocare solo per due ore ah così impossibile no. io invece gioco due eh, ore mi dispiace mm, no perché no? scusa no nella no. mia non giochi solo due ore vabbè quello sì però no si sì! no no Mi viene da fare dei calcoli strani per calcolare quanti video, in quanti video verrà diviso questo video. Uh. Perché, la, perché la telecamera, la telecamera quando carica i video, cioè quando mette i video dentro la, la chiavetta, divide i video in parti da 24 minuti.. 24 minuti e 36 secondi. Perché? Boh. Con la memoria della chiavetta probabilmente. Noi come abbiamo fatto superare quella cosa? Uh, L'avevamo saltata. Cioè, ha fatto ha fatto uno schianto a terra su... No, uno schianto a parete Francisco, sulla pianta eh, che eh, si era eh, congelata momentaneamente. Eh, appunto, per me manco un secondo. Una cosa impossibile. Evidentemente se l'ha fatto non era impossibile ooooh la ruetta non si fanno citazioni non nel mio canale hai capito sanz? è il mio il canale sta in centro sono il piccolo papyrus <ride> <ride> dottaini papyrus <ride> dottaini papyrus nyeh nyeh nyeh nyeh nyeh nyeh nyeh nyeh Yeah. Sono il Daini Andaino Andainosauro e... Il padre di, di Sansa e papà è, è Luigi <ride> Ecco perché.. Eh, è Luigi E la loro madre Luigi. è Wario Wario Wario Ora vi allotto con loro dai. ma dai siamo vicini abbiamo quasi siamo spercato. quasi al un... mondo e poi siamo in... abbiamo quasi spaccato tutte le cose Tutte le monete si sì, ma non finiscono tutte. appunto è ancora oddio meglio. bello questo bellissimo se sia piccoli che scurosi cioè è ingegnosissimo Così si risparmiano un bordello di tempo. Oh, oh. uh, lo, lo sai che all'asilo uh, un giorno la, la maestra ci ha chiesto uh, cosa fareste se voi foste, foste, giganti, foste, sì, foste giganti? E poi dopo ci ha chiesto cosa, cosa fareste se voi foste piccoli. Fatelo uh, su un uh, disegno Io ho disegnato Mario con il fungo gigante Mario con il fungo picco <ride> Perché eh, giocava al mio Super Mario Bros DS? Sì DS Eh vabbè Eccoci ci siamo quasi Abbiamo 57 monete Ah io pensavo che siamo a 57 minuti Infatti siamo a 59 e mezzo non sapevo che doveva essere di più ora vediamo se si può salire lì certo cioè, che si può no che non si può cioè si può si può se, se sei un, uno di quei tizi là che va se sei uno di quei luigi eh, si sì, ma se anche se sei uno di quei tizi là che, che, va, che sta seduto sulle spine si può. Ma ma Hai cosa... visto che cosa hanno fatto? Scusa ma no entrano e non ci mostrano la boss fight. No. Sono cattivi. Perché dovrebbero mostrarla? Una... 7-1, super abilità. Non la mostrano mai la boss fight. Perché dovrebbero sempre la stessa? Non è che ci sono super abilità una boss fight. Marco, basta. Che poi c'ha 5 vite. Non Io ne avevo 4. Hanno sempre 5 vita, perché devono far vedere... perché si sono spawnati loro così. E eh si. Sì. Cioè, hanno iniziato il gioco che erano già qua. Eh sì. E si, fanno? e si sono messi potenzialmente tramite i codici. Non aver modificato il gioco moltissime volte non sarà stato inefficiente Ma no, mica dovevano modificarlo Cambiare i codici Semplicemente iniziavano una nuova partita ogni volta E uh, saltavano il filmato Cioè facevano qualcosa volta... Potevano anche non saltarlo. Vabbè si sì, dovevano ci mezz'ora ogni volta Non potevano suicidarsi Un mm -hmm. casino di volte avere... mm -hmm. e mettersi gli oggetti no puoi essere come me che, che, che, si, che si muore un casino di volo no il tuo guardo. poi il tuo guardo segreto è eh, eh, zero è zero è zero Vale zero è zero è zero è zero è zero così? zero questi filmati ogni volta che si finisce un livello di certo non devi aver completato un livello per poter sbloccare il filmato del determinato livello Sì, vabbè le monete le monete sono un po' difficili cioè non è che ti spoilerano ti spoilerano tutte le monete in no. realtà così i filmati saranno per aiutare e noi invece li buscamo intanto per Io non è quel copyright. Voglio fare... Chissà quanti copyright per la musica ci metteranno perché si sente è altissima A parte quello, a parte di filmati. Mm. Sì. Non essendo nostri pure copyright... No, però... no, quel, quello... non è... Tutto il video ci copyrighteranno Vabbè, ma se diciamo... No, ma quello non... Film, questi filmati sono forniti grazie alla Nintendo. Non sono nostri e non lo saranno mai perché noi siamo poveri. Quindi non possiamo permetterci di pagare un po' Quindi vi prego Nintendo. Noi vi sponsorizziamo. Non monetizzate il vostro video. O meglio di la combination dei vostri video. Vi vogliamo bene. A mia i giochi non li piratiamo mai. Tranne Minecraft che, lo, che io l'ho scaricato crackato. Non è solo. Lo so, però l'hanno fatto anche su eh, molte console. Vabbè, molte. Sono e switch. Eh punto. Però è già un inizio. Mostriamo la business. Di minecraft? No. <ride> oh no! Quante ore ci avevamo messo per scoprirlo noi invece? Uh, due o tre. Più di due. <ride> Uno è morta Rip bomba. Rip bomba. Rip bomba. Rip bomba. Facciamoli una tomba. Facciamo che se durante un video muore uno di noi, l'altro deve pubblicarlo comunque Che senso se muore uno di noi? Muore uno di noi Io non me lo ricordo questo um, Ma ti senti bene? Quindi ce l'abbiamo tu un game over, se non sbaglio. Vorrei guardare, però il telefono fa inizio. Sete, buh, traguardo segreto. Vediamo quanto siamo arrivati. Un'ora e cinque ma sei sicuro che non si sprecano tutte le monete? no, se no, non te lo dico, non si usano tutti e se si usano tutte non dire che è una tonnata per fare il tiro ok? ma perché dovrei dire? boh perché, di perché sento, non te. è così te lo dico io? Sì, senti, te lo fai quando... Perché, scusa, ascolta Ma, scherzavo Perché, ascolta Cioè, alcuni di questi filmati servono per i traguardi segreti e le monete stella Ma no, se uno dovesse avere tutte le monete stella per prendere tutti i filmati Significa che non li servirebbero Cioè, significa che avrebbe già preso tutto E non li servirebbero i filmati Alcuni di questi filmati servono per, per aiutarvi quindi... quindi? Quindi non possono essere... Non possono essere tutte le motrice, le monete è stella. E inoltre me lo ricordo pure. Eh sì, è vero. ricordi -ah! qua ci sono stati mezz'ora cercando di salire la sopra, ti ricordi? Eh? No, ah sì. Sì, cercato di salire di sopra, però c'era. Però veramente c'erano solo monete qui ti è sclerato un casino. Oh, oh no! Sono già le sei e mezza! Cioè, wow! Vediamo quanto stiamo. 1 e 7. Siamo quasi all'onda 8, eh. Oh. il 27 è stato uno dei peggiori ah va bene Sì. non me lo ricordo bene perché è stato molto tempo fa però è stato uno dei peggiori comunque sì perché noi ci vediamo solo una volta ogni, ogni due settimane quindi vabbè tre volte possiamo dire Ogni... Sì è vero tre volte ogni due settimane quattro volte ogni due settimane perché anche l'autore per non ha detto niente eh perché il genere tipo sovrina sempre eh. invece domani è sabato sabato, no. però vabbè uh, quindi, quindi dal nostro primo video cioè sono passati un casino di è, è passato un casino di tempo siamo da, da quanto stiamo su youtube da un paio di mesi da qua da 8 mesi stiamo 8 mesi? 8 mesi Io da un paio di mesi qua Sì, se, domani compriamo 8 mesi su YouTube Beh, ma cos'è? È vero perché è stato... No, eh, no, dico di... qua, come fai? Che cos'è? Sì, è difficile È stato il 26... So comunque secondo me è il più veloce di tutti. qua Perché vedi? Resti qua, un paio di minuti cioè nemmeno un minuti, minuto resti qua un minuto e eh? devi comunque cliccare sempre sì, sì, sì. l'ultimo del mondo 7 set, 7 castelli ed è che ci avviciamo, avviciniamo avviciniamo avviciniamo belle oh questo belle belle belle ricordo, belle perché, perché il che, si appassava. Mi sa che il mondo 7 è stato l'unico in cui siamo morti in ogni livello. Uh. Neanche nel mondo 9 siamo morti in tutti i livelli. Nel. Nella... Guarda, sì. lo guardo che si era scollegato il telecomando di nuovo. Nel 7. No, nel 9. nel 9-6 non siamo morti. Perché io ho appena montato il video, quindi c'è. Lo sai che l'ultimo video caricato l'abbiamo pubblicato nel, nel 14 giugno? Cosa? E oggi è il 26. E domani pubblicherò un video. E oggi niente. E è perché mio padre mi dice che. Va bene, ok, sono sì, Non posso, posso. pubblicare il video. Eh, e lo so, so, so. se no poi la commissione va male. Pura, dura, dura. More, Comunque parliamo un po' di io perché io vado a Mirabilandia lunedì fino a Domenico e fa anche io a Miragica, non so. Miragica. Sico Paolo. non vai a Mirabilandia? Che è più bella? Perché ti ho detto Paolo e alcuni amici. Della classe hanno organizzato lì, non è che posso spostare tutto lì, solo perché ci sei tu. Mamma mia ci sono io. Ti sto solo consigliando. Che mi ragite più per i bambini. Ti ricordi Fiammone? Mm. morto ieri. Ripo 2018-2018. Ieri e oggi. Eh, no, ieri e ieri è morto ieri e è nato ieri. Già. Ok, mi suono un po' il flauto No, non lo fai Marco, stiamo, stiamo registrando. Marco! Marco! Yeah. l'ho appena inventata se però devi suonare qualcosa suona Anderson, però lì che sei suonato. Eh no, devo praticare a cocblet, scemo. Sì, ma no. Sì, no. Oh, eh, se la suoni con flauto. fare il mio eh, lo so mm. eh no non sono un esperto di musica sono so suonare che... se poi mi insegni se poi mi dici le note cioè magari me le scrivi su uno spartito presente quei fogli là con il pentagramma non sono scemo, que que questo coso l'avrò letto e non sono spartito. Vabbè, poi me lo puoi scrivere da qualche parte, che lo voglio suonare con la piano. Cioè io c'ho un foglio di è spartito. Eh, poi me lo scrivi che lo voglio suonare sulla diamante. Ok. Perché io ho la diamante. Wow, che è, una, è un pianoforte a, a, a fiato. No. Eh. Cioè se non soffi, fai la figura dello scemo. Ok. Ok, basta, adesso devo parlare di Undertale, perché vi stiamo dicendo solo. Cioè poi, mi, poi ci chiedete di fare un let's E non possiamo, perché non possiamo registrare il computer. In realtà ci sono molte applicazioni, eh, però.. Tipo possiamo registrare con iMovie. No, non è vero. Non è, ce l'abbiamo su ci posso giocare a ma... Vabbè, però entrerai in quadratura. Le ultime due pagine, dai! Ce la facciamo! Sono passati 1 e 13, nessuno guarderà questo video. Uh -huh. Uh -huh. tipo uh, metto il video. Uh, video. Uh, il nuovo Super Mario Bros. Wii Extra numero 4. Uh, visualizzazione uh, non lo so 10 Le... tempo, tempo media di, di visione un minuto in che senso oh mi è venuta un'idea mettiamo all'inizio del video una schermata nera in cui ci sono i link di tutti i video che portano da un video all'altro perché no? Perché c'è già nei, nella finita. Hai messo i vari collegamenti Per parte precedente e parte successiva Nooo Comunque no, non l'ho messo. Ma comunque Vabbè perché è inutile Poi guardate la playlist e anche okay. no. Ah, no, non No. li ho messi perché sennò è Perché avevo la troppo lavoro Sì, sono un po' privo Grazie, eh, lui è Sans Sans, basta il nero. ti posso dare il password del mio canale così puoi gestirlo anche tu perché dovrei fare? farlo. so, scrivere in che senso la password? Così accedi da YouTube su su E ma io c'ho già il mio account, come faccio a lasciare Puoi metterlo come account secondario, io ho tre gli account secondari. E come faccio a mettere un account? Basta a me togliere Basta mettere sul tuo, sul tuo coso. Esci, esci dall'account. E da poi, dove dare impostazioni? No, basta che clicchi sul, sull'icona del tuo account. E poi che devo cliccare? Poi c'è scritto esci. Poi metti poi rimetti ah, ah, cambia account. Sì, poi metti cambia account. Crea un Aggiung account. Sì. Mm, vabbè. Se eh, e metti la mia tutto. password. Vabbè, dopo te lo faccio io dal tablet. Però perché... non la dire la password perché se no.. e eh sì, se no poi mi cancellano tutti i video, gli hacker. Non gli hacker, delle semplici persone che conoscono la password e possono fare di tutti. Non si chiamano anche questo. Comunque, io eh, ne sono il 79. Eh. Era quella. Marco, perché hai detto quella? Mi sei sciuto? Eh Marco poi devi silenziare la parte. No, non lo silenzio, io sono un hacker e mi hackerero il mio canale. Mi hackererò il mio canale. Stesso. Mi Haha ha, 79 Marco. Marco. Smetti di dire la password di. Tanto nessuno ci sarà arrivato a questo punto del video. Infatti. <ride> Perché chi arrivato... ah, ha sottolineato! Vera! La password! Vera! Quella vera! È vera! Quella finta è Marco007 uh, Ops. <ride> Voglio giocare a Mario Tennis Aces. Non si chiama Access, si chiama Ace la vita che non ti piace. <ride> <ride> oh mio dio, lo sfacchetto. La prima boss fight La prima è l'ultima. Non è vero, c'è il boss segreto del mondo 10 Ma sei nemmeno sta del mondo Ma cosa sta facendo Mario? Mi uh, sta addosso e gli spamma le palle di fuori Tipo come se io facessi a te <ride> io intanto sparo, sparo così <ride> Perché tu sei un metro e mezzo più alto di me <ride> Sì, comunque adesso fa vedere quanto è bravo lui Ma un attimo, questo è tutto il livello mm. <ride> oh. <ride> Che? Oh. <Come ride> ci ha <ass> 17 <ride> <ride> Bowser, hai mai provato a usare delle ventine? No Dove le, dove le posso comprare? A bel paese All'Italia Ah, Bowser, ne ho una buona. Spara! Una mentina eh buona, no, no. Spara! Spara! Spara la mentina! No, no, no ascolta. Bowser, ho, ho una, una battuta da farti. Ed è anche molto buona. Spara! Sai perché la cop fa schifo? No, perché? Perché la cop sei tu! Ah! No Mario ti distruggilo! Con... <ride> Vieni qui, brutto ciccione! Oh mio dio! Idraulico grasso! Dà, così sembra che il, eh, sembra. sembra la lava del mondo dei fornelli di Mario Odyssey. Sì, ma no, perché c'è il coso. Perché più, è rosa. Che c'è il coso più chiaro. Eh sì. Comunque lui sta cercando di farlo senza il fungo Elica e ci riuscirà ovviamente. Ah, tu, secondo te. me è molto più facile senza il fungo. Elica. Uh, non è questa, questa parte in realtà più... no, perché col quel fungo è che tu puoi volare in giro quindi ti puoi andarci Sì, però è, più, è più difficile la... ma da... Do... ma da dove cade Bowser? Cosa, cosa fa quel pulsante? cioè attiva, che... attiva lo scarico sì. della vasca da bagno di Bowser questa è quella? la vasca da bagno a idromassaggio o per meglio dire a per meglio dire a piro massaggio l'hai capita? piro, fuoco, idromassaggio, piro massaggio veramente non è piro paio no, igno massaggio che igno, Marino igno igno, massaggio igno, igno, igno, No igno, Ignifico vuol dire igno, Ignifico Ignifico Ignefico! Ora io leggo. leggo le, le cose del Pokédex. Perché? Il Pokémon? Perché lui ha il libro di Pokémon. Eh sì. Che Do non è un... Rocco scritto da me. Che non è vero l'ha scritto.. L'ha scritto.. Ha scritto il Pokémon. Pokémon, lo sapete che è il primo Pokémon del Pokédex? Non è vero il Bulbasaur. No stupido no il primo doveva essere pokemon no l'unico doveva essere pokemon che poi è diventato Raion. perché dici l'unico perché doveva essere l'unico ecco perché si chiamava pokemon in che senso l'unico l'unico pokemon a esistere eh ma dove? Nel primo gioco in tutti i giochi doveva essere solo lui l'unico e eh. oh. Um, Ma questo sì. è un alfa primitiva proprio. Sì. Qui hanno deciso, e aspetta, se ci mettiamo solo sto tizio qua sembra come tutti gli altri giochi. No, mettiamo 500 miliardi e mettiamo tante squadre. Ora sono 806. Allora, Bullo... Senza contare, senza contare senza, i cancelli, mentre dorme. Ascolta, senza contare gli shiny e i baby Pokémon okay. Veramente i baby sono tra gli 806 E i Shining però I leggendari lo sono In che senso? Tra gli 806 Sì. E i Missigno No E... I no. Missigno sono stati proprio descritti da, Dai creatori di Pokémon eh, Come degli, dei Pokémon dimenticati per, per qualche errore Uh, lasciati nel gioco E invece uh, Come si chiama? Simbolo femminile E' un Si sì, esiste un pokemon Che si chiama così Cioè non si chiama così però uh, il, suo, il suo nome è praticamente Il simbolo femminile Cioè il, il pallino con giù La, la croce Quello là è il nome di, di quel simbolo. Sì, sono dei vicini in complicazione il primo si chiama M00 no 000 si in effetti dai che abbiamo quasi finito e la 13 pagina non è nemmeno completa quindi siamo a cavallo 13 esima sono 13 sì. ci contatto. mancano pure 13 monete stella Sapete che ce ne rimane solo una con le testelle? No, ne ha di più. Cioè? Beh. Non mi ricordo, 806 ce ne rimane. Ma se dà sempre il prendere tutti i video? No. Sì, cioè. Completa soltanto il castello che non è obbligatorio per 100% sì. Veramente sì. c'aveva già il palino qui. Ah, vabbè lo contagia già come completo Beh, lo completiamo lo stesso 13 e un attimo no, mi finisce tutte le monete 5 5 3 uh, ok ha! Ho ragione io Vabbè. Okay. io mi ricordavo che non, non è finito <ride> e non dire che è un altro lato se non ti uccido <ride> Deve sapere la novità Marco era una trollata. Io uh, uscire un attimo. Usciro una. Pikachu! Uh, ok. Mi ha lasciato un Pikachu. Vuoi un po' di succo a ah, la vita che non mi piace? Ma ah, che gusto eh? Ah, Ace, ti ho detto! Ah, arancia, carote e limone! Attenzione, attacco aereo! Sei vista la telecamera, però tanto è peluche quindi. Vai. Noi abbiamo il peluche di Pikachu! No, noi, Marco! Marco ha il peluche di tutti! Tu non ce l'hai? No Io sono povero, non ho peluche Solo da un peluche di Mario E poi altri peluche che non c'entrano niente e Tipo quelli miei delle pecorelle Eh? E tipo quelli miei delle pecorelle <ride> Vuoi? No! Dal tuo stesso bicchiere No, no, questo non uno nuovo Che no. me? La vita che mi piace. Non avevi detto la vita che mi dispiace. Stai zitto Guaruigi, non mi contraddì. Mio figlio ti, ti ucciderà. Ah, Marco. Marco, la prima cosa ti devo fare vedere dei filmati troppo divertenti di Mi Topia. Nella demo. Mm. E poi. Uh, aspetta, che cosa devo dire? Muori. No. Aspetta, uh... stai zitto, mi devo ricordare. Oh, dai, mi ha fatto dimenticare. Ah, eh... Uh, uh, Protagon. C'è anche per, uh, per Android. Che? È? Per uh, intendo, non per Apple. Anche per l'altro c'è. Non so cosa sia. Come? o oh, Protagon. Non lo so a me, vai! Oh, oh, oh non se lo muoio! No! Ah, me lo sono scordato, sì, non c'è. E eh, no! Io volevo creare. No, no, provaci! Cosa? Provaci tu, ha caricato. Riusciamo. Voglio vedere un filmato che hai creato tu, dopo, alla fine del filmato. Eh, dice dice dove è, dov è disponibile. Allora, no, no, io. si sì, si sì, lo puoi comprare non fai prendermi è gratis giusto? io ci ho messo tre ore per fare questa parte a parete ah lo sai che la madre di figli è se ferve alla stessa doppiatrice della madre di Lois cioè alla stessa doppiatrice di Lois del del film Sì, lo so cioè, in realtà non ci avevo mai fatto caso. Però le voci le, le sapevo che Cioè, so che le voci sono le Cioè, lui ci ha messo mezzo secondo per fare quello che noi abbiamo fatto in 3 ore e 45 secondi. Di minuti. Ucciderò i creatori di Mario. Ucciderò Mario uccidono tutti i mario del pianeta scusate se siete mario ma adesso devo, devo andare a finire il mio nonno è mario non lo uccide ok dove sei ah no veramente il suo primo nome è, Giovanni. è Nicola però vabbè Nicola cani coca ok basta non è ok penultimo filmato e poi abbiamo finito il livello 96 non di... 9-6 Non dove sei 6 Da Giovanni non mi scocciare Stiamo Ma portando. io devo rubare i Pokémon ah, Mi disse Giovanni Ultimo filmato Del parte gioco fine basta Ok quindi adesso vedremo in realtà come si faceva questo livello 97 <susurra> vediamo qui io voglio vedere prima di tutto se prende tutte le monte sera perché se non le prende tutte non, è, non mi interessa ma ah, che cacchio è bravissimo ok sta prendendo tutte le sta prendendo tutte e non prende nemmeno danno. vabbè, io lo odio. Io lo odio con tutto il cuore. Certo. però ti, sostitu ti sostituisco con questo giocatore. Non, sostitu hai, non, ha, non ho più bisogno dei tuoi servizi da youtuber. Ok, quindi... 5, allora... 4, 3, 2, 1... 1 e... Ah no è vero. 9, 8, 7, Costa. 6, 5, 4, 3, 2, 1, un'ora un e mezza! Perfetto! Quindi nella prossima parte di Stone Niente, di New, Super... <ride> di... di New Super Niente Bros, perché abbiamo finito, quindi questo let's play poi verrà sostituito quando finiremo anche Kirby. Verrà sostituito da... Nuova Let's Play! Sì. Dopo... Ci cioè abbiamo finito questo, quindi so viene sostituito dall'altro? Sì, viene sostituito da una nuova Let's Play.